Oggi facciamo il rituale per spawnare il grill di Minecraft. Fate attenzione con questo materiale perché non si può spaccante. Quindi posizionate questi quattro blanchi qua. Bruciate i semini se arrivano. Date il piccane in testa ad una scrofa. Scrofa vieni qua. Spalmate il legno. Servono quattro di redstone come ho in mano io. Questa è la redstone facciante così. Mettete la scrofa qui Vi serve l'acciarino è la fase propiziatoria questa Bruciate le scrofe se si avvicinano Quelle Deve bruciare all'inferno Ok Oh spiriti del male noi vi invochiamo per mangiare Vedete ora i maiali si avvicineranno a voi purtroppo Oh spiriti maligni Noi vi invochiamo Potete mangiante ora Gli spiriti propanzi sono stati maligni Con me purtroppo hanno spawnato anche un Zbliglin Ora venite con me Potrebbero succedere strani avvenimenti In questo Menda Fate tanta amenzione La menzione è importante in questi chasi Ricordatevi sempre di anticipare il mostro Ho trovato qualcosa che sembra una pu... Sembra uno spalmato strano questo Questo è il simbolo degli illuminati Guardate Posso... Sono illuminato ora gli illuminati mi daranno la via ah. Ho trovato altre scrofe Prendetele perché dovete mangiare Con il vostro piccone inederite Che spawnate nel mondo maledatto C Queste pecore mangeranno la vostra erba Preferita Poi non potete più utilizzare l'erba ah! Lo spirito di Zazaruga Ha ucciso me stesso Sto per essere ucciso da Zazaruga Mi serve subito dell'acqua oh, Ok Sono stato despawnato Perfetto Oh pecora maligna, vieni qua. Ok, vede, questa è colpa di Zazaruga. È tipo un dia. Che praticamente sta sopra sopra nel paradaino Il paradaino praticamente è un posto dove Zazaruga uh, preferisce uh, banchettare con le sue vittime In questo caso Zazaruga è il daino che, che banchetta con me Io sono il suo corpo, il daino, capito? Um, mi raccomando, dovete scappare da Zazaruga <sighs> Sono molto preoccupato, Zazaruga può essere qua nei, nei pressi vicinanzi Pronto Zazarunga, mi senti? Zazarra? Zazarra, ventetto? Ascoltate le scrofe, io non sento niente. Uccidetele! E uccidete anche le pecore, mi raccomando, queste pecore devono essere uccise. Questo è Zazarunga forse? O forse un suo scagnozzo può essere? Stiamo attenti a Zazarunga e ai suoi scagnozzi schifosi. Questo mondo sta diventando sempre più strano e inquemante. Ci sono 28 folletti dell'aldilà che stanno essendo marciati sopra le nostre teste. Le nostre teste sono praticamente capellanti. Non camminate alla sprovvista nelle foreste antiche del Guatemala. Io invoco gli spiriti dell'aldilà perché Zazzaruga venga sconfitto da me. Zazzaruga, questa è la sua vendetta. Accidenti a lui. Dovete scappare immediatamente da questo mostro Dio, andatevene via da Zazaruga prima che lui vi possa fare del male. E ora con queste ultime mie parole vi saluto e vi do appuntamento ai prossimi video che se vi piace io farò così, ovviamente, in modo molto zazarugesco e in modo corrente. E um, Lasciate link se volete altri video del genere e lasciate un commenti così posso um, capire se voi volete davvero questi tipi di video. Grazie, e maledetto Zazaruga e i suoi scagnozzi.